Il titolo dell'intervento di Serenella è La simbiosi tra traduzione audiovisiva e tecnologia, stato dell'arte e prospettive per il futuro, non vi sto a fare tutta la sua biografia perché la trovate nel nostro book of abstracts che è scaricabile sulla pagina dell'evento però richiamerò giusto due o tre informazioni chiave per i pochi che ancora non conoscessero Serenella. Eh, Serenella è Senior Lecturer in Audiovisual Translation all'Università di Roehampton ed è anche Honorary Research Associate a University College a Londra. Eh, dove ha fatto anche, eh, il, a Imperial College ha fatto anche il suo dottorato appunto in traduzione audiovisiva ed è autrice di credo il primo eh, volume eh, che ha analizzato da vicino il fenomeno del fansubbing in Italia oltre a tutta una serie di altre pubblicazioni molto interessanti eh, sulla traduzione audiovisiva è anche una traduttrice e sottotitolatrice professionista è membro del comitato esecutivo dell'ESIST, la European Association for Studies in Screen Translation, eh, fa parte di vari gruppi di ricerca, è academic partner di UNA, che è una delle aziende che abbiamo invitato a partecipare alla tavola rotonda oggi, insegna eh, traduzione audiovisiva da molti anni e ha insegnato in varie università, non soltanto a Roehampton, eh, svolge consulenze, collabora con Netflix, con varie aziende, insomma veramente chi più ne ha più ne metta e quindi ho pensato subito a lei per farci una panoramica di quello che sta succedendo nell'ambito della traduzione audiovisiva e il suo rapporto non sempre sereno, se vogliamo, con la tecnologia. Quindi senza perdere tempo, ulteriormente, non voglio rubarle minuti preziosi. Passo subito la parola a Serenella. Serenella, you have the floor. Hello. Sì, adesso sì, adesso sì, prego. Good. And let me share the presentation with you. Yeah? Mm -hmm. sì. okay. ok, allora possiamo. Posso provare a usare soltanto uno? Aspettate. Vediamo. Mi confermate? Sì, sì, adesso va benissimo. Va benissimo. Okay. Sì, sì. Allora, buongiorno a tutti. Eh... Vorrei fare un saluto a tutte le persone collegate per partecipare a questo Translating Europe Workshop nella sua seconda edizione targata 2022 e dedicata ai flussi di lavoro nella traduzione audiovisiva e al ruolo dell'automazione. Ringrazio Annalisa Sandrelli, Gwendalina Carbonelli e il comitato EMT Train the Trainer School che mi hanno invitato. E vorrei anche ringraziare gli interpreti che oggi lavorano per noi. La simbiosi tra produzione audiovisiva e tecnologia è il titolo che ho scelto per aprire la conferenza. Che cosa significa? Durante questo evento esploreremo le relazioni simbiotiche tra piattaforme streaming come Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, ossia il contesto mediatico e le nuove straordinarie tecnologie impiegate nei programmi di sottotitolazione e ultimamente anche di come l'interazione tra questi due mondi abbia avuto una ricaduta di proporzioni immense sulla professione dei traduttori in campo audiovisivo. Attraverso eh, l'uso di grafici analizzeremo dei dati interessanti, ad esempio sul numero di eh, abbonati, di utenti o di capitali investiti nelle produzioni di queste piattaforme in che direzione stiamo andando nell'industria della traduzione audiovisiva e in base a questo si pianificheranno le risorse, le lingue necessarie e progetti di traduzione da intraprendere nel prossimo futuro. Parleremo di quelle tecnologie ormai consolidate e eh, di quelle in via di sperimentazione da applicare alla traduzione audiovisiva, l'intelligenza artificiale, la traduzione automatica, i sistemi di riconoscimento automatico del parlato all'interno di un ambiente cloud per la gestione dei flussi lavorativi per sottotitolazione e per il doppiaggio. Infine vedremo come questi intrecci tra strategie di mercato e tecnologie applicate in ambito audiovisivo abbiano portato a una serie di interrogativi che riguardano il futuro dei traduttori, tanto da denominare il problema emerso talent crunch su vari giornali e pubblicazioni a livello mondiale. Um, questa che vedete è una mappa del media universe, una costellazione di dati creata da un professore statunitense in media studies, Ivan Shapiro, che ha raccolto una serie incredibile di dati dal 2020 a oggi. La mappa viene aggiornata in tempo reale mostra informazioni dettagliate su vari aspetti di questo universo mediatico. Questi dati hanno registrato, tra le altre cose, un aumento degli abbonati e degli utenti in generale durante la pandemia, ma in particolare per quanto concerne Netflix. Um. Le piattaforme streaming, dicevamo, si trovano in un momento di crescita senza precedenti. Vediamo i numeri. Il numero totale degli utenti ha raggiunto 1,3 miliardi su scala mondiale alla fine del 2021. Il mercato statunitense ha registrato una crescita del 14% dando 353 milioni di utenti. La domanda nel mercato della produzione audiovisiva è davvero incontenibile. Nel 2021 gli Stati Uniti hanno prodotto 950 film, pari ad un incremento del 111%. Le serie originali sono state in tutto 1826, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Le piattaforme streaming hanno prodotto in tutto 179 film originali soltanto nel 2021, un vero e proprio boom. Al termine della pandemia, le proiezioni prevedevano un incremento degli abbonamenti a livello globale. Invece, in controtendenza, non c'è alcun dato fino ad ora che indichi un arresto di questo boom secondo la motion Picture. Vediamo nel dettaglio i numeri. Netflix è in testa con 221 milioni di utenti, poi Amazon con 200 milioni, Disney Plus con 138 milioni, HBO Max con 77 milioni e Hulu con 46. Il successo delle piattaforme streaming nel 2021 si traduce in troiti complessivi pari a circa 100 miliardi di dollari. Quali sono gli ultimi aggiornamenti in campo di streaming? Eh, sappiamo che Netflix ha annunciato l'apertura degli uffici di Roma e il lancio di serie e film eh, locali. Disney Plus eh, proprio qualche giorno fa giunge in Sudafrica e HPO Max si espande in Europa centrale e orientale in 15 nuovi paesi, tra cui Bosnia, Bulgaria. Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, raggiungendo 61 paesi in tutto. Ora, il comune denominatore della strategia attuale sia l'espansione è evidente a tutti. Queste strategie di espansione hanno un effetto cruciale sui processi di localizzazione della lingua di partenza e le lingue di arrivo consentono ai nuovi trattori annessi e al loro pubblico di poter usufruire dei contenuti offerti. Vedete come è simbiotico il rapporto esistente tra strategie messe in atto dai colossi dello streaming e le multinazionali della tradizione audiovisiva? Come in effetti è ciò che è deciso a monte ha una ricaduta importante su ogni settore coinvolto. A valle in campo professionale si raccolgono i frutti di questi sviluppi incredibilmente entusiasmanti direi. A volte, però, questo entusiasmo scompare quando arriviamo al settore dei professionisti. Hanno ben poca voce in capitolo nelle decisioni che dovranno poi subire in qualche maniera. Torniamo a noi. Qui è possibile vedere individuare un pattern. Le strategie di espansione dei global streamers in termini di localizzazione. Voi penserete ma che relazione c'è tra questi dati e la traduzione audiovisiva? La risposta è ancora una volta una relazione simbiotica e vediamo perché. Prendiamo ad esempio i dati su Netflix di Ampere. Il primo stadio del processo di espansione sembra consistere nel di Netflix in una nuova regione del pianeta il catalogo generale da disponibile senza alterazioni. Successivamente si notano una serie di investimenti nel processo di localizzazione sia in termini di sottotitoli che di doppiaggio. Da notare che i territori dei Balcani per ora non rientrano in questo pattern, ciò spiega perché i contenuti non siano quasi mai tradotti nella lingua locale. Nello studio successivo Diamo nuovi investimenti in contenuti locali per andare incontro alle esigenze del pubblico, ovviamente. Quindi in seguito vengono commissionate le produzioni locali, prima film, per il terreno, poi serie televisive, al formato lungo, con varie stagioni ed episodi in modo da fidelizzare gli utenti. Se si raggiungono gli obiettivi previsti e si ottiene una certa stabilità nel nuovo territorio, si inizia a dare priorità alla produzione di contenuti originali in maniera più consistente. Ad esempio, si rinnovano le stagioni di alcune serie e così via. Vediamo qua dei dati sulle percentuali nella creazione di contenuti originali Netflix. Qui adesso vediamo un po' i dati sulle percentuali nella creazione di contenuti originali. Eh, qui vediamo... Eh, come la proporzione di questo tipo di contenuti varia a seconda del Paese in questione. Vediamo gli Stati Uniti e il Giappone in testa con un numero più elevato di contenuti locali prodotti. Al secondo posto troviamo l'Inghilterra, l'India, la Corea del Sud, la Germania e la Francia e poi in ultima istanza il Canada, la Spagna, l'Italia, la Turchia, la Thailandia e il Brasile, in cui la percentuale è ovviamente ancora bassa. Se questa tendenza nella creazione di produzioni locali continua, possiamo capire, senza avere una sfera di cristallo, in che direzione andremo in termini di localizzazione. Vediamo chiaramente in quali territori esista un gap, quindi un potenziale di espansione per Netflix e pertanto quali lingue saranno necessarie. Se prendiamo in esame l'ultimo gruppo che comprende l'Italia capiamo che c'è un potenziale enorme di contenuti originali da produrre e da tradurre eh, nel futuro. Eh, in questo grafico vediamo invece quali sono le strategie di localizzazione per quanto riguarda il doppiaggio o i sottotitoli. Qui eh, prendiamo in esame Netflix e Amazon. Come si comportano? Allora, il primo dato è che nei paesi più importanti, sia per Netflix, Netflix che per Amazon, le serie e i film in catalogo vengono sempre localizzati, doppiati oppure sottotitolati o entrambe le cose. Un dato che equivale circa all'80%. Qui vediamo un gruppo anglofono, il primo, nel quale la maggior parte dei prodotti viene sottotitolata in una percentuale pari al 99%. Invece eh, una parte solo molto ridotta viene doppiata, il 28%. Nel secondo gruppo delle lingue cosiddette FIX, ovvero Francia, Italia, Germania e Spagna, la sottotit sottotitolazione è prevalente al 97% ma la percentuale dei prodotti doppiati è molto più elevata ed è pari al 61% e è un dato ovviamente legato alle tradizioni di questi paesi e alle preferenze del pubblico. E infine c'è un ultimo gruppo eh, che rappresenta tutte le altre lingue per cui la sottotitolazione non arriva nemmeno al 60% e il doppiaggio è significativamente inferiore, solo il 15%. Questo gruppo rappresenta tutto il territorio vergine eh, dall'enorme potenziale futuro. Questo breakdown sulle tendenze attuali è molto interessante perché chiarisce che tipo di professionalità saranno necessarie in futuro e quali combinazioni linguistiche per sottotitoli e per il doppiaggio. Doppiaggio o sottotitolazione? Qui vediamo le preferenze degli utenti mh, per sottotitoli e doppiaggio. Nel primo gruppo, il gruppo anglofono, eh, abbiamo Francia, Giappone, Stati Uniti, Polonia, Australia, Canada e Inghilterra e Sudafrica con una bassissima preferenza per qualsiasi tipo di prodotto, sia doppiato che sottotitolato. Il secondo è il gruppo prodoppiaggio che comprende Brasile, Italia, Germania e Spagna in cui c'è una forte preferenza per il doppiaggio a discapito della sottotitolazione. Nel terzo gruppo la preferenza è indistinta per doppiaggio o per sottotitoli e qui troviamo India, Messico, Turchia, Cina, Argentina e Arabia Saudita. Infine eh, nel quarto gruppo troviamo gli utenti che preferiscono i sottotitoli o addirittura la lingua originale e di questo fanno parte non sorprendentemente la Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi. Infine vediamo come cambiano i gusti degli utenti tra il 2019 e il 2021 eh, i gusti sono cambiati molto per i contenuti originali eh, prodotti in lingue diverse dall'inglese. L'aumento del loro consumo è infatti pari al 10% in paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra che tradizionalmente non li amavano affatto. Sembra che il processo di internazionalizzazione dei contenuti avviati dai giganti dello streaming, combaci perfettamente con i gusti degli utenti. Pensiamo al successo di Squid Game, per esempio. Vediamo quindi come la tecnologia, la traduzione audiovisiva e eh, le piattaforme streaming siano un trio indissolubile. E, eh, come dice Dias Sintas, la forza propulsiva di tutte le trasformazioni nella traduzione audiovisiva è e sarà sempre il web. Nel nuovo millennio infatti il web 2.0 ha democratizzato l'accesso alle tecnologie rendendole disponibili online e consentendo agli utenti di collaborare alla creazione di versioni open source di programmi per la creazione di sottotitoli, uno dei più popolari dei quali è Subtitle Workshop ad esempio. Il passaggio da programmi da caricare sul computer a sistemi di sottotitolazione su piattaforme cloud che offrono funzionalità professionali sia per la parte tecnica, lo spotting, che quella traduttiva della sottotitolazione è stato un fenomeno epocale sostenuto dalle multinazionali della traduzione audiovisiva. Questo passaggio al cloud è fondamentale perché rappresenta lo spartiacque tra flussi di lavoro centralizzati o in house e flussi di localizzazione decentralizzati condotti interamente online. Queste trasformazioni a loro volta hanno profondamente alterato anche la nostra percezione dell'universo audiovisivo e la relazione che abbiamo instaurato con questo universo mediatico come utenti, come accademici o come professionisti del settore. Il mondo intorno a noi è radicalmente cambiato. Abbiamo attraversato una pandemia globale che ha portato all'estremo una serie di tendenze che erano già in atto prima del 2020 su scala mondiale. Siamo letteralmente immersi in una realtà tecnologica di natura prettamente audiovisiva su base quotidiana e in forma spesso inconsapevole. Mai soli, siamo sempre in compagnia del nostro smartphone, dalle mille funzioni che ci consente di fare una chiamata al volo eh, su Zoom mentre andiamo in ufficio. Siamo assediati da mille offerte, tra cui scegliere eh, Netflix, Amazon, Disney+, compagnie che investono miliardi di dollari in nuove produzioni, raggiungendo un volume di contenuti tali che solo dieci anni fa era pura fantascienza. La pandemia ha intensificato la necessità di avere una connessione veloce e stabile per consentire la fruizione di contenuti streaming. Ed è qui che emerge il ruolo dominante dei giganti dello streaming che durante il lockdown all'improvviso si sono visti costretti a offrire più contenuti in varie lingue e in tempi più ristretti, sempre più ristretti. Ed è in questo contesto che fin dagli inizi del nuovo secolo è iniziata una fase di sperimentazione di nuove tecnologie applicate alla sottotitolazione prima e al doppiaggio poi in ambiente cloud. E gli esperimenti si concentrano su sistemi di riconoscimento del parlato, macchine capaci di comprendere le voci di un dialogo e poi trascriverlo con una percentuale di successo in continuo aumento, raggiungendo livelli di precisione assolutamente impensabili solo pochi anni fa. Memorie di traduzione usate eh, nella traduzione specializzata sono ora in fase di integrazione nelle piattaforme cloud per la creazione di sottotitoli. La traduzione automatica applicata alla sottotitolazione di film e serie tv su larga scala ormai è accompagnata dalla fase di post-editing o revisione umana. Questi nuovi ruoli di post-edizione dei sottotitoli generati da una macchina hanno creato un acceso dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul ruolo passivo dei professionisti che sono relegati alla funzione di operai e non più agenti creativi nel processo di traduzione. Eh, le applicazioni ASR eh, che si attivano per via vocale sono sempre più comuni ormai. Qualche decina di anni fa l'idea che un computer potesse capire il linguaggio umano era impensabile e invece oggi è una realtà perfettamente integrata nella nostra vita. Io stessa ho dettato questa presentazione al mio sistema di riconoscimento vocale eh, che mi consente di non dover per forza scrivere, sono una grande fan. L'assistente vocale, pensate quello del telefono, è più di recente delle nostre case. Eh, pensiamo ad Alexa, Alexa che non ci fa sentire soli, ma come funziona questa tecnologia? Il suono della voce umana è per sua natura analogico, mentre invece il computer ragiona in termini digitali. Serve un microfono per tradurre la dimensione analogica in quella digitale che può essere compresa da un computer. Le frequenze del suono vengono isolate e rappresentate attraverso uno spettrogramma che differenzia tutti i fonemi di una lingua. La tecnologia usata si chiama machine learning ed è speciale perché la macchina riesce a imparare e migliorare nel tempo. L'applicazione di questi sistemi alla traduzione audiovisiva è sempre più frequente ed è cruciale per ridurre i tempi dei flussi lavorativi. La trascrizione dei dialoghi di un film da sottotitolare avviene quindi in tempo reale, riducendo drasticamente le tempistiche. Il prodotto è un template, ossia un file, che contiene i dialoghi originali e i time codes che prima passano al setup della revisione umana. Il successo della machine translation, in questo caso la chiamiamo neural machine translation, sfrutta la stessa tecnologia e dipende, il suo successo dipende principalmente dall'addestramento umano, perché proprio come il cervello umano è capace di produrre una traduzione di buon livello e al contempo imparare dal processo, per cui migliora costantemente la qualità del materiale tradotto. Le eh, neural networks hanno infatti una struttura molto simile a quella del cervello e l'idea alla base che può magari spaventare è quella di replicare lo stesso funzionamento del cervello umano. Resta da capire se l'applicazione ai sistemi di traduzione audiovisiva, eh, data la complessità delle modalità comunicative coinvolte, audio, video e scritto, sia veramente la soluzione migliore. Ma questo ce lo confermeranno gli esperti oggi. C'è da sottolineare che la revisione umana o post-editing è obbligatoria per correggere gli errori prodotti nel processo. Infatti, in ultima istanza, vediamo cosa ne pensano proprio loro, i professionisti. Eh, questa formula che vedete qua, che sembra una sciarada ma non lo è, in realtà è un messaggio molto semplice. Uh, abbiamo un volume dei contenuti audiovisivi alle stelle, più tempistiche di lavoro sempre più ristrette, diviso automazione dei flussi di lavoro. Il risultato è il talent crunch, un'espressione che in italiano descrive la carenza di professionisti nel settore audiovisivo, ma si tratta di una carenza numerica, eh, qualitativa, sono alcune combinazioni linguistiche che mancano o alcune abilità speciali a livello globale? Vediamo di capire, eh, in quest'ultimo eh, periodo l'industria della localizzazione lamenta una situazione piuttosto delicata dovuta alla mancanza di un numero adeguato di risorse disponibili a lavorare nel settore audiovisivo. Se andiamo a ritroso, il dilemma del talent crunch è un argomento di cui già si parlava nel 2017 in connessione con il drastico aumento dei contenuti delle piattaforme streaming. Ma è solo alla fine del 2021, inizio 2022, che l'espressione talent crunch è divenuta di dominio pubblico perché è stata al centro di un articolo pubblicato dal Guardian in Inghilterra eh, chiamato dove sono finiti tutti i traduttori questo interessante articolo che vi consiglio di andare a leggere rivela quale sia al momento la realtà dei fatti ossia eh, le tariffe offerte ai sottotitolatori che sono ampiamente al di sotto della media e del salario minimo necessario a vivere degnamente ehm, questi sottotitolatori dicono che non, non è più sostenibile eh, fare questo lavoro a tempo pieno perché lo stipendio non basta a pagare le spese e non ne vale la pena. Per questa ragione i professionisti si sentono sfruttati e di conseguenza succede che i più esperti eh, stiano abbandonando il settore. Eh, il caso di Squid Game, che è la serie Netflix più vista di tutti i tempi, è eclatante. A seguito del grande successo di questa serie è iniziato un dibattito piuttosto acceso riguardo i sottotitoli prodotti nelle varie lingue e alle inaccuratezze rilevate dai fan. A quanto pare sarebbe eh, stata utilizzata una tecnologia eh, mh, prettamente automatica di traduzione per la localizzazione in alcune lingue. Eh, A l'associazione che rappresenta i traduttori audiovisivi spagnoli, in un comunicato ha dichiarato di aver verificato che una multinazionale della traduzione ha effettivamente usato questi sistemi per la traduzione verso lo spagnolo e ha fortemente criticato questa pratica che incoraggia la precarietà dei professionisti e deteriora la qualità del lavoro. Ricordiamo che il dibattito contro l'uso della traduzione automatica in ambito audiovisivo è stato anche oggetto del Machine Translation Manifesto un documento pubblicato da AVT Europe, che è la federazione a tutela di tutte le associazioni dei traduttori audiovisivi in Europa, che riassume una serie di linee guida per l'utilizzo di tecnologie che fanno uso dell'intelligenza artificiale per la traduzione, elencando una serie di raccomandazioni da seguire per la sostenibilità dell'industria e della traduzione audiovisiva. Ora vorrei mostrarvi un video. Uh, così vediamo insomma in maniera diretta quali sono le critiche che arrivano da una influencer di TikTok, Jungmi Meyer, americana di discendenza coreana, il cui video ha fatto il giro del mondo. Vediamo. Every little thing that she says is up. I think it's because she's like plays like a low class character and she's a like gangster. So she cusses a lot and it gets very sterilized. And randomly, like even things that like don't even aren't even that bad like she says like what are you looking at it's turned into go away which might seem arbitrary but like everything she says is not really aligning and so you're missing a lot of this character and what she stands for but here's the one part that I think is a huge miss here she is trying to pe convince people to play the game with her right Right here. The translation says, oh, I'm not a genius, but I can work it out. What she actually said was, I am very smart. I just never got a chance to study. That is, like, that is a huge trope in Korean media. The poor person that's smart and clever and just isn't wealthy. That's a huge part of her character. And almost everything she says is like being botched translation wise. But you just missed, like the writers, all they want you to know about her is that. You know what I mean? It seems so small, but it's like the entire character's purpose of being in the show. Every little... Per concludere, per questa volta vorrei essere io a uh, proporre a voi alcune domande. Um, Agli ospiti presenti, al pubblico, a tutti, se non avete nulla in contrario. Um, le mie domande oggi sono queste. Queste nuove tecnologie sono davvero in grado di sostenere le sfide lanciate dai giganti dello streaming al settore della traduzione audiovisiva? Se così fosse, in quale modo, in che misura e soprattutto a quale prezzo? Questo boom della sottotitolazione sarà in grado di creare condizioni lavorative soddisfacenti perché questa professione si riveli economicamente interessante in futuro? Ed infine, come docenti di traduzione audiovisiva, stiamo andando nella direzione giusta o dobbiamo fare un'inversione a U? Grazie a tutti. Allora, eh, con i tempi ci siamo, abbiamo ancora qualche minuto eh, per eh, delle domande dal pubblico intanto vedo delle manine, degli applausi insomma quindi evidentemente la presentazione è piaciuta e questo ci fa molto piacere eh, vedo un commento in chat che ti leggo che dice uh, This TikTok video is highly misleading She is criticizing the English closed captions which is a transcription of the dubbed version The problem was that the English uh, closed captions were selected by default for most viewers. Ok, questo io purtroppo non, non ho visto la serie per cui non so... In che lingua posso rispondere? Come preferisci, come preferisci. Continuo in italiano magari per gli interpreti. Eh, no, siamo tutti a conoscenza di questa cosa chiaramente. L'idea di mostrare questo video per le persone che non sono al corrente dei fatti in realtà ci sono diciamo, molti, eh, molte sfumature all'interno di questa traduzione di Squid Game, ma quello che interessa diciamo, in questo momento è il livello del dibattito che ha creato, non solo per lo spagnolo che è uno dei casi, ma poi abbiamo anche la traduzione all'inglese, però non abbiamo forse il tempo di parlare di tutti questi dettagli oggi, ecco, comunque sì. Allora vediamo se c'è qualche altra... Domanda? Allora, eh, qualcuno dice thanks for your nice presentation. Dunque, Ming Yao Ma, scusate, ho visto adesso il nome. Dice uh, thanks for Masida's nice presentation. I'm curious how is the current situation of technology applied in the non-professional subtitling world? Fun subs. Do the face do they face the same trends as professional subtitlers? Um, Questa Ronda, magari è meglio se rispondi potremmo, in inglese direi forse. Um, we, we would need like uh, probably other two hours to talk about fansabbing as well. Um, the professional world and the non-professional world are disconnected in this sense so there are no correlations between the two uh, especially because fansabbing practices in the age of streaming have changed uh, drastically, dramatically because there is no such need anymore for non-professionals translating. As I have told you today we have this incredible uh, amount of localization available for us both subtitled and dubbed and uh, it's growing so um, I don't believe there is this kind of concern or parallelism between the two? Okay, c'è qualche altra domanda o commento? Any other question or comment? You can ask your questions via the chat or if you're one of the speakers also, uh, you can ask them with your own voice by switching the microphone. Allora, c'è una domanda in chat che ti leggo. Grazie. Innanzitutto volevo chiedere, in futuro si prevede che ci sarà meno richiesta di traduttori e più ehm, richiesta di esperti di MTPE anche in questo settore, cioè di machine translation e post editing anche in questo settore? Non c'è il rischio che i compensi siano ancora peggiori? Eh, in italiano? Forse sì, sì okay. mi stai la domanda in italiano. Eh, è quello che stiamo cercando di scoprire. Dobbiamo cercare di capire se effettivamente la traduzione automatica applicata alla traduzione audiovisiva sia realmente la strada giusta da intraprendere. Molti accademici dicono no, i professionisti sono contro per ovvie ragioni, anche perché le tariffe proposte sono eh, piuttosto basse rispetto, no? Abbiamo parlato di operai e di agenti creativi, c'è una grande differenza. Sono in realtà delle skill molto molto diverse tra di loro, è una cosa che dobbiamo scoprire se questa sperimentazione in atto in questo momento darà dei frutti eh, interessanti. Già con Annalisa e con gli altri colleghi di Unit abbiamo lavorato a un progetto in questo senso, quindi magari loro saranno in grado di dirci qualcosa di più più tardi allora ti dico altri commenti allora il primo eh, è un ringraziamento I'm joining this from Mogadishu, Somalia and as a translator this really helped mille grazie quindi grazie mille per questo commento e poi una domanda invece da parte di David, David Orrego Camona che conosciamo molto bene ciao David thanks for a very insightful presentation it is clear that the market is growing and rapidly Um, from a training perspective, what do you think are the main skills we need to develop at university programmes? Um the, the kind of um, style of training, I would call it, it would be a style of training where we include the same kind of technologies used in the industry. That's probably the most important thing we should do in the academic world, because that builds a bridge between what we do in the academia and what our students, future translators, will do in the real world when they work. So uh, we were talking about cloud-based environments before, it's really, really important that we teach, we train our future subtitlers within this kind of environment, because this is what they will find in the future in this big um, LSPs, language service providers. So that's the main thing. There are other skills that we could teach them that are very much related to technology um, that are probably not there yet in institutions. And that's one of the reasons why we have organized the roundtable with software companies and translation um, LSP LSPs this afternoon. Uh, so they can tell us whether you know, they think that we are training our students in the right way or whether we need to change something about it. Uh, a couple more comments. We haven't got much time, but very quickly as a portuguese subtitler living in a subtitling european country i would like to see more data about portugal in your statistics i don't know if you have any data about portugal um but it would be really great and um, thank you for your presentation so do you have any quick data on portugal or perhaps we can find out later well that that is not really my data because i'm not an analyst as well but this is by Ampere, and this is the main data they have collected the amount of data is incredible everywhere so maybe in other presentations we can concentrate more on Europe mm -hmm. okay I, I want you to be as inclusive as possible today yes and Marco Russo says I think MTPE can be useful for certain types of AV translation the problem is the excessive reliance on it and using it as an excuse to further reduce the already low rates Yes, I think we can all agree with you, Marco. Yeah. Um, and a couple more questions, questi sono in italiano. Eh, grazie per questo intervento molto interessante da Valentina Di Francesco. Sul futuro del cloud dubbing, crede che sarà una strategia che rimarrà anche dopo la pandemia? Eh, non sono, diciamo, l'esperta in materia. Però diciamo che le tendenze vanno in questo senso e ci sono molte sperimentazioni per il miglioramento di queste piattaforme per cui diciamo che possiamo ben sperare in tecnologie migliori applicate al doppiaggio anche perché in questo momento siamo in un periodo di revival del doppiaggio soprattutto verso l'inglese. Uh -huh. È un nuovissimo territorio da scoprire quindi diciamo che mh, ci sono buone speranze in questo senso. E poi un ultimo commento perché purtroppo non abbiamo più tempo, da Valerio Emanuele che dice grazie mille per la presentazione, forse la realtà che potrebbe funzionare è quella di sfruttare al massimo gli strumenti digitali, quindi per esempio la gestione di testi e KNP con l'aggiunta di TAG in modo da rendere più pratico l'adattamento anche in linea con le richieste delle aziende. Ehm, ha avuto modo di conoscere tali realtà? Hai visto esperienze di questo tipo? Eh, sicuramente ci sono eh, esperimenti anche in questo senso, eh, di cui però non siamo al corrente perché le compagnie tendono insomma, a mantenere certe cose, soprattutto le novità eh, private. È possibile che in futuro sentiamo anche mh, parlare di queste cose, ma insomma le, le potenzialità sono veramente tantissime adesso. Speriamo allora che le aziende che abbiamo invitato oggi siano disposte a raccontarci qualche segreto oggi pomeriggio, quindi rimanete collegati. Io per adesso voglio ringraziare moltissimo Serenella per il suo contributo che ha, come dire, ha creato proprio la, lo sfondo che ci serviva per eh, tutte le varie presentazioni che sentiremo a breve. Siamo leggeri. <ride> ok, grazie mille Serenella.